angelo custode mm? sono il tuo angelo custode mm, sì. benvenuta in paradiso si sì, ciao mamma ciao amore ciao. avete fatto il riposino sì. alzatevi che c'è una sfida per voi due adesso e eh, va bene bravo mm. amore ci vediamo dopo ah vabbè già finito <ride> no è una roba di ah, va Tani. no no no no no no no no no no no no dai Vanessa, sei sempre la più lenta, la più lunga. Alzati che adesso devi lavorare. C'è una challenge. Quale? Una challenge in corso. Quale? Cosa abbiamo comprato ieri? I pattini. Esatto. allora? Quindi adesso la challenge di pattini. Vediamo chi di voi resisterà più sui pattini e riuscirà a fare più cose possibili, ok? 24 ore su allora bambine, andate a prendere i pattini. Okay. Mamma mia, oh. Piano, non fatevi male. Non fatevi male. Si di qua. Va vedere? No. Sì. Wow, con quale semplicità li metti. Vai con calma sui pattini. Che hai appena messo i pattini ai piedi, ok? Sì. Ok, e Vanessa è già pronta, ho detto vai piano, ecco perfetto, guardate, guardate, sembra una vecchietta di 90 anni che tenta di stare in piedi, però brava eh Vane. brava, tu sei caduta? a te Anastasia, non riesci ad alzarti? Guarda che c'è un divano, ah, ecco. E cosa succede? Oh. Anastasia? Anastasia? Allora, innanzitutto togliti i capelli da davanti alla faccia e ti metti una fascia, primo, secondo hai detto a tua sorella di non fare l'oca quindi non farla nemmeno tu perché se cadi ti spacchi tutti i denti, una fascetta se le pesti una mano coi pattini si taglia le dita io te lo dico eh vediamo anche anastasia piano amore si sì, va bene ho già capito che secondo me voi da questo angolo non vi guarda guarda guarda guarda che tenta di sorreggersi alla schiena di sua sorella per stare in piedi avevo più fiducia in voi eh le gambe? Non vi tenete perché cadete. Le gambe. No. Non so. Come facevi te? Dai, un po' di riscaldamento però un attimo, Ani, ferma che ti vado a prendere una fascia. Ma fai? No. Wow. Allora Anastasia, vuoi metterti le ginocchiere, quello che abbiamo comprato? Sì, oh, sì, Eh? Anch'io. Inciampi. Dai, mettetevi quello che abbiamo comprato, Vane. Prenditi. Sedetevi. No. Che, eh, dai così siamo miei, un pochino miei. più sicure eh? Eh, dai, i miei. allora il tuo è XS mi sembra quello è di Anastasia guarda ci sono scritte le, da le taglie queste due XS quindi per i bimbi dai 3 ai 7 anni ed è di Anastasia Ani tira su sì il tuo è il mio è due No dopo. il tuo è XS Se guardi davanti c'è scritto Qua è XS Ma questo dove smette? mette? Sei Le ghiacchi, ginocchia sei Eh ma amore ghiacchi. devi togliere i pattini Te li dovevi mettere prima eh. Ok che belle che siete adesso oh, Adesso mi sento un pochino più sicura te il casco non l'hai preso Perché ti andava stretto ma si poteva allargare Poi Vai. magari lo andiamo a comprare eh, Vane Mamma, Ok Guarda Guardate <ride> bravissima la eh? mia manina amore hai paura guarda che non ti devi tenere a me ti puoi tenere per te adesso porta fame Vane andate a far merenda dovete arrivare in cucina in dispensa e prendere la merenda accendete la luce io lei va per terra Occhio a non scivolare qua eh? Sì sì. Vuoi il plum cake? No, io non te lo prendo, mettiti per terra e te lo vai a prendere. Trova un modo per arrivarci, ecco. Abbiamo un cagnolino in casa. Dai. Non ce la faccio. Ma per terra se cadi qui ti cade tutto il dosso. un petto. Ah ok. Accompagnati da qualche parte, Vane. Tu l'hai presa? Sei riuscita? Brava. E poi c'era anche un suco. Che... Tu sei pericolosissima. Sei cascata ancora. Ti ho detto che se non riesci, devi trovare il modo per arrivarci. Non per forza pattinando, eh. Non è una gara agonistica di pattinaggio, è un gioco. Stiamo giocando. E' vale, fai... lì il plum cake, ce l'avevi fatta, eh? Ah, tu cosa fai? Stai cercando il io... succo? Sì, perché avevo aperto. Sì. Una di queste, però avevo mangiato solo la La piostatina. Però avevo rimasto il bravo! Oh, sì, sì, sì. sì, sì. Brava. Guarda che ti cade tutto addosso Ti aiuto? No Ok Adesso ti prendo l'acqua No te la prendo io Anastasia l'acqua Perché sennò tu la fai cadere per terra Tu riesci a chiudere? Ok Riesci ad arrivare? Non ce ma no, tu non puoi, c'è il caffè dentro. Già non potrebbe lei. È poco. Combinando. È una cucinocchia. Cioè, guardate, io tocco, che io tocco con le rotelle. Per terra? Sì. Che come ci si sente alte. Ti senti alta? Sì. <ride> Basta? Avetevi danno fastidio i paragomiti? Sì. Sì? Eh beh, sono importanti, bisogna metterli. Dai, fate merendina, mm. ti ho portato l'acqua. Come vi piace usare i pattini? Va bene. È bello, vero? Me li voglio comprare anch'io, voglio provare. Fatti la mamma ruba quelli di Vanessa. Ogni tanto provo quelli di Vanessa, ma mi vanno un po' piccini, piccini. Mm. Eh. Mm. Piace Ani? Sì. Però siete abbastanza bravine. Per aver messo i pattini per la prima volta nella vostra vita devo dire che siete bravine. non sì, affare perché mi è caduto il Lo prendiamo dopo, fai merenda. E come al solito, mi ha ascoltata. Guarda, puoi anche picchiare la testa contro il tavolo, tanto è il casco. <ride> Ci sono problemi. Ecco, brava. però più bambino, più forte. forte. guarda brava brava, brave tutte e due adesso mi, mi vado a pesare con tutte queste robe adesso peserò 40 kg eh sì, probabilmente sì pesano i patini eh va bene bimbe allora ci vediamo dopo la merenda ok? okay. con questo tappo qui me metterò tutte le volte che picchia la testa ecco e tu come fai a sapere quando picchierai la testa mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm quindi devi uscire sempre col casco amore Ma il casco è importante usarlo quando si viaggia però vabbè, non in macchina non, non in macchina altrimenti però in moto in bicicletta penso sullo skateboardo su pensa sull'aereo questo è serve su quei mezzi di trasporto aperti come uno skateboard, come un monopattino sto pensando come una sulle. bicicletta, un motorino, una moto che se non cari... quando andiamo, non andiamo testa. sul ghiaccio mm -hmm. non andiamo più. io bevo il mio caffè, al latte starbucks starbucks vabbè starbucks, starbucks. dove vai? a giocare a giocare? Mm, sì. non devi tenere la mia manina. Piano piano, braccia in alto, come ti ho insegnato, tieni l'equilibrio. Però brava, Ani, eh? Tra un po' te spicchi il volo, secondo me. Devo dire. Inizi proprio ad andare, bene. Bisognerebbe riuscire a dare la spinta sulle gambe. Allora, Anastasia, cosa vogliamo fare? Questo. Questo? Eh sì. Ti piace tanto? Ma sai che mi piace un sacco? Sei bellissima e stai benissimo. Grazie. Prego amore. Voglio andare, voglio prendere lo zaino. Vai a prendere lo zainetto e, di scuola così. Non a metterlo sulle palle, vediamo se Per andare, andare fare a fare scuola, fare va bene. Facciamo finta che vada fuori. Facciamo finta che devi andare a scuola, non dai. Se me Hai trovato? Boh. Buon. Ana Diani. Allora io la macchina non la prendo più la mattina, eh? andiamo a scuola in pattini. No, con la bicicletta. Con la bicicletta. Ma che brava, sei riuscita a metterlo, eh? Cosa? Lo zaino. Ah, sì. Bravissima. <ride> Vane, hai finito? Tu adesso devi fare un po' di compiti, eh? Ok? Adesso vai a vedere che compiti devi fare e li facciamo. Mm? <ride> Ok? Però io mi sono chiando per fare un disegno con pennelli. Ok, vuoi pitturare? Sì. Va bene, dai, facciamo un bel disegno. Andate a prendere tutto piano Anastasia, non Se ti fare sono... prendere dall'euforia Anastasia sa perfettamente dove sono le cose. No. Ah sì, sì, da queste parti c'è un sacchetto dove abbiamo messo dentro le pitture. Dove? Eh, dove? Guarda, nel cassetto? Questo è il cassetto. No, Li avete persi? Ah, se li avete persi io non so dove sono eh. Eh. hai visto che hai tolto le, le, il paragomito ti sei fatta male No! Sì, si ti sei fatta male al gomito dai amore ti sei fatta male perché hai tolto il paragomito no amore perché ti fa tanto male eh ok No, amore ti fa tanto male amore mio mi fai vedere se è rosso guardiamo se è rosso vediamo oh, un pochino amore. amore ti è passato però devi sempre tenerti mamma mi puoi aiutare non Sì. non troviamo più le tempere vero no Oh, volevamo fare un bel disegno ma non le troviamo più Adesso. dove pensate di averle potute mettere Sai so. che sono qui so. li hai trovate? si sì, erano lì e chi li ha messi lì? Oh, si so. sì. dai i, i fogli li avete già presi? Sì. ok adesso li prendo io i pennelli voi sedetevi a le... anche il fiorellino per mettere i colori ok brava che sì. l'hai trovato adesso Tenamente... siediti con Tenamente... calma finalmente che ci sono io che do tutto Dice meno male. Meno male perché sono sono tanto tutti. Ok. Trovo tutto. Tu Vanessa stai andando trovo bene trovo sui pattini? Eh? Benchio. Hai un po' di... Ok, vi prendo il, il fiorellino, il fiorellino i colori. Cosa avete intenzione di fare? Io come disegno, vuoi fare Pasqua? Eh, Anch'io becca qualcosa. Non vuoi provare a disegnarti te con io i pattini? No, non ci vuoi provare? È difficile? No, sì. Eh? Sì. Ok, allora bimbe io vi lascio qua. Fate un bel disegno e poi torno, no, ok? No, per... Anastasia, tutto bene? Sì. Il gomito ti fa male? No. È passato? Sì. Bene, sono contenta. Dai, ci vediamo dopo. Anche oggi alle volato sfini la pasta. Aspetta, è vero. Aspetta Cosa vedo qua? Sì. Perché? Mi sono arreso. Sono... Perché ti sei arresa? Ti facevano male i piedini? Sì. Sì? sì. Tanto? Sì. Magari erano solo un po' strette. E sono libera, libera, <ride> libera, libera. Preferisci camminare con i tuoi piedini, eh? E invece sono belli i patti. Brava, Vane. Allora niente. Allora niente. La sfida la vince Vane. No, amore, non ti vanno, sono piccolissimi. Allora, bimbe, il video finisce qua. Brave, comunque tutte e due, perché anche tu sei stata molto brava, eh Anastasia? Grazie. Prego, amore. E che, che. però lo vince Vanessa. No, però non vinco io. No, l'ha vinto la Vane, no, perché tu ti sei arresa, l'hai detto tu. Io. Se il video è tutto, iscrivetevi al canale. Attivate la di... campanella. E lasciate un bel polinci... Ah Hai lasciato un bel pollicione. Dove? In su. Yes! E attivate la campanella, l'abbiamo già detto sì, ok. <ride> e oggi salutiamo. Serena S. Sara S. Michele. Renato. E di Agostino. E se volete che noi vi salutiamo, scrivete nel vostro commento, non so, per favore vi salutate e il vostro nome.